Perché hai schippato così veloce il coso? Non ho schippato Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix E' Marco007 siamo tornati su Mario più Rabbids Kingdom. Il gioco Sì, penso sia un po' basso No siamo entrambi bassi aspetta Facciamo uh, anche noi uh, Ok, Secondi, okay. Bene, siamo tornati su Mario per Rabbids Kingdom Battle Quindi Kingdom Battle. nella scorsa parte abbiamo ehm, diciamo, completato eh, i trofei del mondo 1 Cioè i trofei di tesori mm -hmm. Quindi abbiamo fatto backtracking abbiamo fatto anche il capitolo segreto del mondo 1 Cosa principale che ci ha dato delle armi dure. E abbiamo completato al 100% il mondo 1 No, mancano le sfide Vabbè, più o meno Tutti no. i trofei li abbiamo trovati Quindi adesso ci dirigiamo a prendere questi soldi All E poi di 2 nuovo 2. indietro Per <ride> prima prendiamo i soldi e poi andiamo al mondo 2 Mogus Mogus Tipo quando sta l'ultima persona Mogus E possiamo andare In deserto gelato Yeee yeah non dai niente qui spostiamo queste casse e ci apriamo ci apriamo la via yeah. bene, iniziamo wow, Mario che qui ci serve già un'altra abilità che non abbiamo per sbloccare quel tasto lì sì, eh, io mi segnerei i posti dove abbiamo... fallo anzi faccio le foto mettiti davanti al drill al drill non posso passare Spano. Ok Tanto poi le cancellerai le foto Allora fammi capire Props. No io non ho mai cancellato Da quando ho comprato il telefono non ho mai cancellato la, la galleria No mi sa che qua in ogni caso non posso fare niente Anzi no E invece si sì, posso mandare questi qua Un po' difficile camminare sul ghiaccio eh però il coso, ricordati che quando c'è qualcosa di giallo Non... Eh? Cos ah, è un'altra un cosa, vai Insomma, questa è più avanti Vabbè, comunque sia, posso mandare questo blocco giù Quindi, adesso quando c'è qualcosa di giallo o blu non, non possiamo farci nulla Beh, anche quello cioè, che ci devi fare Lo mando giù ah! ma il ghiaccio è scivoloso, no? si? Sì. si sì. no non lo so che okay. però vado veloce quindi come? ah <ride> grazie no. Bipo allora tipo non lo posso prendere perché non perché? hai perso la cassa? <ride> eh no, improbabile dov'è? dov'è il resto? sta no. dall'altra parte da quale altra parte? Non ne ho idea. <ride> dove sta? Ah. Puoi sbloccare il pulsante giallo. Ah no, non è vero. Invece no. sì, che è vero. No, non è vero. Sta ancora il coso del drill. Dovrò dormire. Ah, è vero. Questo l'aveva mandato qua, vabbè. Ce lo piazziamo qua per adesso e ciao. E dove stanno le monete, scusa? Una di prova. Ah, madò. Un'altra abilità. No, <ride> quello, quello è per. È il, prendi la statua e la metti lì sopra. Ma andiamo avanti, veloce, perché non siamo nemmeno nei, entrati nel cannone, saranno dieci Bella. minuti che stiamo qui. Ya yeah. Ah vedo dove siamo in alto? Schia. Schio Schia, Schia. Sì E poi la indietro Dai dai dai, dai. Ah, Perfetto è yeah, uno d'oro che ci darà un'arma. Ok, prendiamolo e poi torniamo avanti. <ride> torniamo. Marco, meno male che ti date di non, non fare casini. È già incastrato il telefono nella, nelle mie cuffie. <ride> Maya laser, perfetto, controlliamola subito. Ma anche no. <ride> non mi fa andare al centro battaglia apparentemente perché non siamo ancora nel mondo, effettivamente. Quindi andiamo avanti. Yeeey. Per proteggerti Nemmeno ci sparano cannone, lo, lo clicchiamo. Cerca un, un riparo completo o parziale. In. Per proteggerti dagli attacchi dei nemici. Dagli amici no. Oh oh. Mogus. Fantastico, qui una volta era tutta sabbia Roente. E ora c'è quasi solo ghiaccio. Perché il vostro arrivo in questo mondo sia sì, stato gradito come la sabbia nelle mutande. <ride> Sapchiano le vostre no, mutande No No! Me ben, ben ritrovati Sapete per caso dove è Todd? Ci siamo persi di vista Di nuovo ah, E lui lo trova anche divertente Il suo motto è Butta la mappa e fate guardare al cuore ah, Potete eh. aiutarmi a trovarlo? Inizio a preoccuparmi Lo spettro qui nel caso tornasse Spoiler si non perderà anche Todd Non tornerà mai <ride> No ok non ci segue Allora facciamo un bel giro della mappa qua Qui mi sembrano blocchi non accessibili. Qui mi sembrano soldi. Io accetto volentieri tutti i soldi. E eh, le casse che troviamo: 5 uh, uh, uh, uh. Ok, non posso fare niente con 5 eh? Niente. Bongo. Ma quindi dove devo andare? Oh. I don't know. C'è un. Ah, sol. Cannon. e canonico. Okay, allora ragazzi. andiamo di qua, mi sembra un via. Battaglia, let's go. Ah non ho controllato il centro battaglia per il... Vabbè, la posso vedere anche adesso, in Ok, abbiamo nuovi tipi di, di nemici no. adesso. Cioè si, sì, sono, sono. sempre ziggy e balzellosi solo tipi. che sono non glaciali. No, allora, vediamo arma per Goruigi. Uh. Che fai? Beh è, è praticamente quello di Pena ma migliore Eh no non c'è l'inchiostro mi dispiace, no, ma, okay, allora. dispiace Mi dispiace ma anche se contro gli zig è più forte non mi interessa E gli orb di sistema dopo uh, Vediamo Rizzig gelato così No, così gelato Sì hanno... hanno gli effetti adesso di regola Gli sì. zig no. Eh, no gli zig hanno l'abilità Il malocchio di Falco Che sarebbe la vista dell'eroe in a uh, nutshell Uh, Questo è sempre uno sì. ziggy <ride> No, aspetta, stavolta non se aveva qualche abilità, ok. E fanno più danno, ovviamente. Uh, loro miele. invece hanno lo scudo come che abilità. Miele. Dove sta miele? Blaster tra parentesi miele. Ah, ok, loro. No, sono blaster, è. ok. Quindi sì, sono più forti i nemici e i balzellosi hanno anche un'abilità. Dai, sconfiggiamoli tutti. E mi sa che hanno più vita, vero? Sì, hanno più vita. Oh! Let's go! Let's go. Allora, Rabbit Pigeon va qui. <Russe> uh, um, um, posso prendere uno dei due soltanto? O uccido lui. <Russe> che strana sentinella. Ok, uno zig è andato. Tocca a Mario. Che non ci arriva. Sad story. Uh, se vai, metto... con, vai col tubo a sto punto Vai Esplora eh... e, Riparati al 100% No Luigi lo vorrei mandare là perché ha più raggio di, azio, cioè, di attacco quindi. A sto punto mi metto qui E Prova a uccidere lo Zig Prova ad attaccare questo sperando che mi dia il rimbalzo eh, Potere M eh. No Miri Il questo. 15% di rimbalzo sì, certo. sì lo so è molto, molto brutto però Chi lo sa Può sempre essere Non lo è poi stato. Luigi se ne va come promesso da questo lato Qui loro non dovrebbero potermi colpire Però. Ti colpiscono al 50% Ah oh no tu li colpisci al 50% Tanto loro mi sa che non c'è nemmeno tutto sto raggio Azione. Mio dio Ok se si avvicina mi colpisce Sicuramente si avvicina almeno qua E eh, dalla mi prende quindi allora mi metto qua a questo punto eh, Io posso colpire al 50% cento, Speriamo In alternativa c'ho la sentinella, che non arriva in ogni caso a ah, questo turno, però potrebbe attirare l'attenzione di lui. Devo provare? Sentinella. E anche più inchiostro in realtà. Ma ah, la mando a quello laggiù. Va. Perché sicuramente questo morirà a questo turno, visto che Mario ha la vista dei due. Eh. Vai. Bah bah bah bah. Surprise, surprise. Dice. Mi piace che le. le... <ride> surprise, surprise. dice Ehi hey no, stop here, buddy. Doppia, let's cosa go. Ed è morto anche questo. È, vero, eh. è morto. No, no, no. 36. Mamma mia, ho un casino di vita. Ah, ti è. E poi usa la barriera. Ah, questa è una barriera differente da quella di Rabbit Peach o Lu Rabbit Luigi. Perché è praticamente uno scudo monouso che però para qualsiasi danno. Si. Sì. Cioè si rompe dopo aver, eh, aver sparato una volta, quindi... Anche se ha fatto una scivolata, però si rompe, quindi è buono. Allora, eh, vorrei mandare Mario da quel lato, sinceramente. Ci arriva lui. No. <ride> Grazie. Allora, eh, salta su Rabbid Peach, non ci arriva. Ah, senti, sai che di Rabbid Peach, tu non hai bisogno di, nessuno, di nessuna eh, cosa. Ah, tira lì. Ecco, ti metti qua. <ride> Rabbid Peach è tipo Deus Ex macchina che viene tolto come un oggetto perché tanto non... Eh... Uh, no, uh, Spariamo no. lui così al prossimo turno muore per la sentinella No Saltaci con Mario se ci arriva Ok Brr Guardi fatto meglio quello lì Aspetta il potere è, mi potenzia pure gli attacchi uh, più, due, più 20% danni Mi sa che potenzia anche gli attacchi quelli standard Fisi Fisici Eh lui non ci arrivo, quindi per forza qua. Mi fai il doppio salto sui nemici? No. no. Mi sa che non c'è nemmeno l'opzione. Comunque. Però mi posso mettere qua. Beh, si sì, fa. Giusto, sì. è l'unica opzione. Bonk. Upsy. Qui dice upsy come se fosse stato un errore. <ride> comunque se lo rimbalzo, si rompe lo scudo e prende i danni del, fuori dai limiti. Eh, sì, ma ne prende 30. Allora, comunque si è, è targettato dalla cosa al prossimo scudo, del, allo, cioè al prossimo turno dello no, scudo no non lo colpire muore quindi si sì. Luigi, prima di attaccare Col, Colpiscilo lo tipo con qualcuno metto qui vista da Luigi Colpiscilo lo proprio con una, e poi con lo spariamo con una cacchiata così ma come? wow, wow Luigi, sei proprio fortissimo vabbè, spara Wow Ok, lui adesso mi fa un po' di danni a Mario Ho preso il Rabbid Peach, Peach <ride> l'ha mi milata pure Ecco, qui vedi il, il salto eh, curativo sarebbe buono Come ha fatto a sopravvivere, ma dai Tutti contro rabbit Rabbid Peach Eh, meglio, è quello che intendevo io Diciamo è, è quello che ho voluto Ok, lui adesso è stupido Perché tanto anche con la barriera non cambierà nulla <ride> A meno che la Sentinel non mi uccide lui, lui adesso è stupido In questo momento è diventato stupido Spoiler Lui è sempre stato uh, Vedete, zero danni Però si è rotto lo scudo E lo sparo, va Non mi serve nemmeno il martello Rabbit Peach è mielata Quindi vabbè Ok, finiamola È smielata Rabbit Peach Adios Prima battaglia su 4 di questi episodi. Che ne sai, può essere pure 20. Possibile? <ride> uh, adesso devo fare tutto il giro. Non è vero, c'è il tubo qui. G Ok, procediamo. Un'altra battaglia. Subito, subito. Oh. Qui c'è oh. un altro nemico. Mi sa. Oh. Uno nuovo? No. no. Allora, vediamo un po' Ziggy, ziggy Tutti i ziggy. Ziggy, ziggy, ziggy Sì, sono tutti ziggy Cinque ziggy Pff, Easy Easy Not even a challenge uh, no <ride> Non ha senso, puoi arrivarci col tubo Lo so E poi fai la scivolata pure a questo io ho intenzione di uccidere questo subito Quindi mi metto da, là dietro Che poi basta che fai scivolata e colpo E muoiono sicuro Beh Nè detto Si sì, è detto per forza Beh Nè detto Oriese Go Go Oriese Non ha senso quel salto Si sì, ha senso guarda <ride> non portare, si, sì, vabbè, più in alto che ci fai. Questo, ecco, questo salta ha senso. No, perché tanto non lo prendo lo stesso? Oppure la sentinella, oppure quello là sopra. Che è 100% qui. Però voglio veramente andare qui? Mm, aspettiamo. Vuoi veramente sposarla? No, <ride> no. dai, <ride> no, dai. <ride> un matrimonio annullato. Burn, burn yourself. <ride> Perché non raggiungo mai nessuno? Burn yourself in oil. Cioè, da qua sopra 50% lo stesso. <ride> riesco sì. a prendere quello almeno sì eh. Sempre 50%, Sempre però. Mi metto qua e attacco questo. Eh, o la va, o la spaspa. Spaspa. spaspa. O la va, o la pappa. O la va, o la pasta. O la pappa. La <ride> Dead. Se non prendi quella scivolata se non che la scivolata eh. se non lo prendi con la scivolata non se ne fa nulla mi piace come Luigi letteralmente slida sotto il nemico anche se è sabbia <ride> e non prende nessun attrito non esiste l'attrito in saggio, potrei eliminarlo. no elimin no, non eliminarlo, colpisci quello sopra più danni privi yes. e eh, va bene Breh. Ok. non vi muovete tanto muori comunque se usano l'abilità mi arrabbio, tanto non mi arriva comunque due colpi quindi oh, oh. Oh, are you ready to kill? Yes Ready, ready, ready to die 85 danni, che potenza Potenza mondiale I am winner, I'm a winner I'm a winner Ok, ora lui attaccherà Mario, perché è stupido ba ba ba ba. Eh? Ah. No, è intelligente Bro, attacca Luigi Vabbè, intelligente è morto Che <ride> bau. E Mario ha un altro attacco. È così intelligente pezzo. che si è mosso quando si vede benissimo che ha la... Che le, gli le zigghi stanno iniziando. Ah, è vero, non c'hanno lo spudo, loro, sono, sono stupido. Loro c'hanno il malocchio. Dai, perché? Ok, Rabbit Peach deve attivare un po' di malocchi, sai? Ma no, che lo faccio è grande. Il punching ball di tutti, Rabbit Peach. Punching bag al massimo, non ball. Dai, che va bene. Eh, Sentinella. Sentinella. E no Bruh E l'altro non si è attivato. Vabbè, lo attiverò la Sentinella. No, lui non mi sa che non ha fatto il malocchio. Ah sì. <ride> sì <bro. ride> certo. C Sicuro. 100%. Mario lo prendo. Mario non lo prendo Mario lo prendo <ride> Lo vuoi sparare? Forza Wow Luigi sei molto ampio di movimento. <ride> Senti sai che ti dico Uso l'abilità per me stesso <ride> Chi se ne importa gli altri E non fa comunque niente c'è cioè, cosa vuoi fare? Ce l'hai sprecata Sei scemo Tu l'hai sprecato. Lo sapevi. Mi metto qua dietro ecco Non pure Lo so che ho sprecato la mia vita Però dai <ride> Spawn oh time to play Pog. time to play time to play mario time to play with mario time to play mario mario kart is my favorite game Adios. che poi mi sa che fa pure danno eh grazie vabbè andiamo avanti grazie prego ah. <laughs> letteralmente zero Senti sai che dico attacco fai qua e sparo in faccia dai Che? Yes. perché hai messo il, il potere M per potenziarti ancora di più anche se non aveva senso 102 eh, danni soltanto con il critico il potere M Soltanto <ride> Bene siamo a due battaglie completate probabilmente c'è ancora un'altra si sì. Ma si sì, cosa, ma si sì, cosa Voglio che gli episodi siano corti, sono lunghissimi In realtà, Questo è il primo capitolo, ce ne stanno ancora un altro oh, oh, oh. Probabilmente quello, sì, il sì, prossimo è un di pazzo, 15 sfere, è uh, da 10 più. sono passate a 15 le sfere, buono, buono, molto buono okay, direi Vai, le, usiamo, le, le usiamo subito Ok, Mario ne ha 20 Direi che è il momento di prendere il salto purificatore Restano gli effetti che sono fastidiosi poi per rabbrividi bip bip a tutti il salto la bit e bip eh eh eh eh eh eh del salto eh ecco. Luigi Luigi salto purificatore no no no, no. Luigi? <ride> Cos'è? Ah, E ecco, anche um... il salto frigge. Lui ne può fare 3. Quindi. <ride> ne rischio. può fare fino sì, a. Luigi, quattro? No, tre al massimo. Ah, ok. ti, okay, ti quindi, quindi. Luigi ti risparmierò roveglia. 100 sfere per Luigi. Fino ad arrivare a. al triplo shoot. shoot. Che magari è, per adesso non potrebbe anche essere poco utile. Però. Assicura, vi assicuro che dopo è utilissimo. Una cazzo in Mario. Le mie sfavorite è ancora più grande Deve esserci un modo per fermarlo Super Mario Feels Ehm um, Due passi avanti e uno indietro Per trovare spawning dovete sconfiggere i Rabbids che, che vi tartassano ogni piede sospinto Ma attenzione Ogni vittoria li libera dal legame con quel Mega Bug nel cielo Fate bene attenzione Una volta sconfitto un avversario Vi accorgerete che il Mega Bug Riacquista un po' della potenza che ha perso quando si è fuso con i vostri nemici Consiglio, quell'essenza ectoplasmatica che sale fino al cielo, quando tramortite qualcuno, è un indizio. Bene, ho capito. Sconfiggendo i rabbits, li, li liberiamo dall'influenza dall del megabug. Casualta però, ancora diventa, diventa ancora più forte. Uno, uh, molto astuto, davvero molto... Come... ah no, certo. Non è una buona notizia, giusto? Oh no. Nostra persona speranza è trovare Spawny. E farli smettere di creare questa assurdità che rendono sempre più forte la tempesta in arrivo. Come diresti tu, let's go, prima, prima dedichiamoci a Todd e poi a spawn, no, ce ne sono 40 miliardi di Todd, eh, perché dobbiamo concentrarci su un in Todd invece di salvare l'intero regno? L ah. um, vai al lato, no no no, indietro, vedi lì puoi andarci dietro e poi sarà utile. Wow, wow è faccio, utilissimo. Faccio una foto alla statua. Aspetta che mi metto a inquadrare pure la freccia là. si so, Mario, Mario, you're very Sauce Sauce Oh no, un puzzle <ride> Why always me Allora, qua si va avanti con <mimic> il puzzle time. Che sta roba. Ragazzi, quando scopriranno che c'è un intero deserto sette due passi, la prenderanno malissimo. -ma l'mao, -l -ma -l -ma -l -ma -l l'mao, l'mao. L-M-E-O. Ora difficult puzzle it is. What a difficult puzzle it is. Yes. Yes. Ok. Yay! Yeah. Woohoo. Ok. Allora. Uh, dove assi qua? Soldi. Soldi e la via. Oh, No. Ziggy gelato Ok. Yeeey. Altri puzzle. Boop. Boop. Ho detto bop, Pinger Bob. È non è ghiaccio. Ho detto bop. Wow. Wow. Wow. is the way. Mmm. Mm, ghiaccio. Un blocco c'è qui. Non si muove. <ride> ha uh, un brutto presentimento. Rabbit <ride> Mario. No, dico di queste monete rosse Ah Oh no, è una palla È una palla a forma di Rabbid No, Mario. possiamo bucarla Mario sì. Dice lui. sì Mario, can we destroy it? No, no Let's go yeah, mm, Mi chiedo di chi sarà questa arma Prima di prenderla, vediamo un po' di risolvere l'enigma di questa palla che molto probabilmente Rabid, dobbiamo far andare lì il Luigi. <ride> L'arma è per Rabbid Luigi, ma mi sembra abbastanza palese questo sì, fatto. È bellissimo. <ride> Ehi, Bruh, si bruh, vede il tizio bruh bruh, bruh, bruh, bruh, bruh. Let's go. Yes, yes. No, <ride> let's go. E qui va indietro. Ok, torniamo indietro. Buonsai, Bill perfetto per Mario. Vediamo un po' come funziona. Più che altro. Come è fatta? Ah, questo è il, il, il, il pallotto d'oro. Questo è il buonsai, build. Hmm. Veri similar Possibilità contro gli aiutanti che troveremo più avanti sono delle robe fastidiosissime. E in effetti questo è più meglio. Però soltanto per la percentuale di non spenderei i soldi. Quindi, però, non A questo punto, comprati il pallotto Bill per il mini boss di quest'area. Mid boss, in realtà. Però, no. Non credo. Cioè, eh no, cosa ci fai con i soldi? Ascolta, eh, dopo ti te lo spiego off camera. Eh, quando le comprerò le armi d'oro. Però, per adesso, no. Ce tu tua detto. <ride> ah, è vero, con Mario. Con, con Mario che spinge quel pa quella palla lì, ho aperto questa via. Ok, lo, lo vedo. Tss, mutande, mutande ovunque. Quello che una volta era un panorama mai sembra diventato il dormitore di una caserma grazie ai Rabbids Com'è il dormitore di una caserma? Vuol dire al massimo è il dormitore di un Rabbid Grazie ai Rabbids Caserma rabbit. Caserma Rabbid Bruh Pare proprio che la città non sia abbastanza grande per tutti e due <ride> yeah, Capitolo 2 non, non ci avevo nemmeno messo tanto Ho detto oh de Vabbè lasciamo stare 40 minuti Gola della untam Di registrazione sì, vabbè, certo. 25. Vabbè, è un record. Abbiamo finito un capitolo in meno di mezz'ora. E siamo già al secondo. Wow. <ride> Povero caro, un tempo si spara in giro. Seminano terrore per tutto il regno dei funghi. E ora guardatelo: ho conciato così. Con della lingerie da Rabid. Che cinico e, ba e baro destino. Dobbiamo riportare il regno dei funghi alla normalità. Ne va della libertà. E dell'onore. Questo Banzaiville. Bill. Oh, no. I don't care! Rich a zone. Oh, oh no oh. Piccolo spoiler, allora, i bestioni, dalla secondaria in poi. Uccidetemi. Mi so tattica. Ziggy bestioni. Allora, i bestioni. Eh, la loro abilità è il potenziometro. Che gli aumenta la, i danni di tipo. Eh, tanto. E inoltre hanno anche l'abilità, cioè l'affetto, che in questo caso è il rimbalzo. Mm. E hanno più vita de della pianta pirabid. Beh, non del remake della pianta pirabid, aveva 300. Non hanno più, più raggio di movimento, fortunatamente, perché sennò mi sarei già sparato. <ride> nel gioco, ragazzi, nel gioco, nel gioco, nel gioco. Nel gioco. Perché non lo vedo quel ciccione? Senti, mi mando una sentinella. Perché eh. <ride> non lo vedo quel ciccione? <ride> è così grande, non lo come voglio faccio vedere. Non, non... facciamo non vederlo che è così grande, vabbè. Allora, Luigi. Oh, Luigi. Ah no, aspetta, in realtà dovrei usare Mario perché... <ride> nessuno dei due raggiungerà Bit Peach. Mi prendi in giro, vabbè. Ok. Salta sul Rabbid. Usa Mario e salta sul Rabbid. No che stai dicendo salta usa, sul rabbit usa mario vai, vai su luigi e salta sul rabbit Ai, no no no non è vero usa, usa mario e salta sul rabbit che mi sa che fa pure mm. più danno ah, e poi puoi andare pure visto come rabbit. è studiato il nostro ragazzo qua? Ah, se usassi il potere oh, invece oh, della vista alle ruote le mucche fanno Shut mu Shut up shut up ah. ma una no mm. Oh, yes! Bonk Adesso Perché, perché è lì Marco Ti ho mai chiesto perché è lì? E allora no Non rompere le scatole yeah. Oh non ci arrivo in ogni caso Assurdo Assurdo ragazzi Non ci posso credere <ride> Non so perché gli sta questa cosa che ho detto perché tu ridi per cose stupide oh, oh, oh, Via, via, via, via Let's go Here we go okay, Se li tiro questo Verrà tirato verso di me Però non verso la sentinella hm. mm. Però se faccio questo Verrà tirato verso Mario Ai ai ai ai ai ai sì, e che, che quindi va verso la sentinella, poi viene sparata la sentinella e poi Luigi manda un'altra sentinella e muore. Ho sbagliato. <ride> no! Mario, salva tutto, tutto. Mario! <ride> <No>. <ride> ok, sparalo Mario. Sì, Mario. Sì, Mario. Ancora, ancora Mario. Distruggi questo... Ok, buono, buonissimo. È morto. Perfetto. <ride> mi piace. Non è morto. Mi piace, mi piace che è andato meglio del piano piano. Lo sai che non è morto. No, vabbè. Vabbè. Ancora 4 di vita Almeno va da Luigi così lo uccide Meno male Grazie bestione. Mi hai sprecato un turno Anzi due turni Quella sentina la poteva fare da barriera di non lo so <ride> Non lo so Può <ride> raggiungere Luigi da qua come? Allora, chi è questo comunque? Balzelloso gelato eh, Non importa il balzelloso ah, Ma scusa dov'è l'aria che devi raggiungere in effetti? Ah, tu secondo te tu, tu. Oddio dove eh, ah ecco qua eh. Quindi devo fare un bel giretto eh. Se, se voglio farlo nella maniera convenzionale dovrei passare Dovrei andare avanti <ride> Dovrei passare per questo tubo, andare qui, poi usare quest'altro tubo, andare qui e poi lasciare tutto di qua. qua è Il massimo di turni qui in, in, in, in Un altro modo sarebbe le, semplicemente camminare il più avanti possibile con, con chiunque Far, ah, far saltare Luigi due volte E poi farlo saltare oltre qua e poi un altro deve saltare sopra, quindi mando Mario e Luigi per esempio, e poi Luigi lo faccio mm. saltare qua. Eh sì. Potrei fare anche così, eh. E fallo, fallo, fai così, che è molto meglio. Uh, che cioè è meglio. Quindi Rush, Rush e basta. Ho più raggio così. Russia. Mi metto qua. Sì. Ora Rabbit Peach però sarà un po' indietro Vabbè Rabbit Peach sarà tipo il trampolino di tutti. Ora sta praticamente allo stesso livello di Mario. Non attivo lo scudo solo per un balzelloso, cioè dai. A meno che non c'è qualcun altro. Cioè dai, non, non sono amico, uno ziggy. Non pare ci sia nessun altro. Allora. Salta su Mario. Avevi più. Avevi più raggio no, con Mario e basta. Potrei mettermi qua, però in realtà non voglio, mi metto qua dietro. Perché non voglio che il balzelloso mi attacchi Luigi, quindi mi metto qua dietro e basta. Orchi bob, bob risposta sicura che si chiama l'arma uh, ho delle abilità io sai che ti dico le conservo ora oh, lui mi attacca Mario oh no ah no no grazie il il Dai, eh, no. vabbè è per un turno eh, non è no, che no, puoi saltare su Rabbit Peach si sì, però è un po' fastidioso sai ok questo lo so come bestione questo è sicuro no ok un altro balzelloso lo so posso posso il s salto purissimo. come si dice Jumpare uh, sì, pare smielare puoi smielare peach eh, però Luigi ti devi levare eh? scusami vai qua tanto per adesso <ride> non ci arriviamo nemmeno con due salti quindi che okay, Luigi si toglie e manda una bella sentinella magari pure <ride> e poi uccide Che oh, ti che vuol dire una sentinella Ma... Luigi è abbastanza lontano Luigi, che stai dicendo? Luigi? <ride> sentinella, cioè, addirittura. Ah, no, nice. di una cosa. No, <ride> Madonna. E eh, vabbè, beh, assolutamente beh, beh, questo, beh. va. E' time, hey, time to play, Mario. To slay. Mario, prendi tu <ride> prima di mandare la, la, la sentinella prima di. di. di. Shana, di. di. di. di. di. di. di. Non posso prendere oh, nessuno fuori Pff, che, che, che scam che E poi con il Peach mi metto qua Tanto alla fine Che dici mi metto più lontano Tanto mi sa che il Balzello nemmeno mai raggiungono da qua Sì, appunto cioè, se non lo raggiunge Luigi Non può fare Blaster di... là niente tu il massimo che possiamo fare è attaccare Mario. Si si fra non. non, non sì, non mi raggiungo. Potrebbero avvicinarsi con la protezione però quello che me ne frega è Rabbid Peach. È letteralmente una punching bag. <ride> ok, non posso attaccare nessuno. Sentinella? No, ovviamente sono più forte. se, se la non la vede Luigi, non la vede nessuno. Shut up, Mario! I'm smart. Vai avanti veloce. Ehi, hey, stop dear. Yeah, Come yeah. faccio andare avanti veloce se non. posso Beh, Luigi Basta no. l'hai già impostato. Mamma mia, ti ho detto usa... metti tino, Potevo, vedi, potevo usarla vista l'eroe in effetti di Mario. Si, sì, no. potevo usarla. Avrei potuto, oh no, so già che cos'è. Ok So già che cos'è, non è vero. <ride> Shut, up. Shut up! Ah, è vero, è ancora, è ancora in carica. Questo quanto raggio Non abbastanza. Allora. Mario salta su Luigi e spera il meglio Anzi no Fai saltare Mario su Rabbit Peach Non sparare al coso chi se ne frega Posso fare la scivolata però La scivolata è un attacco extra Mi raccomando ragazzi fatela sempre Adesso Non saltai su Luigi Molto meglio se salti su Rabbit okay, Peach va bene Ah di pochissimo Vabbè almeno avvicinalo Oh la zona qua eh E tanto lo ziggy c'è cioè. cioè lo ziggy c'è cioè. Ah Ah. Yes. Ok adesso e poi Luigi, Luigi fino a dove può arrivare Luigi ci arriva Mario grazie al cielo Perché adesso Se io faccio questa cosa qui bella Abbiamo vinto È vero potrebbe anche Mario Essere ah. il punch ball di, Cioè il, il, Blocca di il movimento tu. Se io salto qua Quanto, quanto c'ha Luigi di salto 6 eh, caselle. caselle Quindi se arrivo qui qui si sì, ce la fai ce la fai ce la faccio dici si sì, eh? ce la fai no. al massimo arrivi nella, nella, nella zona non safe però ci, ci, ci sei dopo il turno mario let me jump nel caso non ci oh. arrivo comunque sia sempre il yeah. lesto ah, ho citato il sistema tantissimo tipo adesso ho fatto meno di metà dei turni che è giustissimo, cioè è onesto, vedi eh, No, almeno. Bello. Oh Conta che comunque sia, cioè, per il limite che mi danno poco più di metà è già... Cioè comunque sia buonissimo La gola della mutanda, ho già finito, che è una battaglia sta <ride> Che cringe, <ride> una battaglia I livelli corti Comunque sia, ora dovrei avere 20 spe... sfere Sfere Quindi S Le pere Sì, no, 30 con Mario, ok Peccato che non mi danno tipo un upgrade del martello Non c'è potrei... un upgrade nemmeno dell'arma principale Questo cioè. sarebbe buono Potenziare la, la vista delle Eure lo puoi fare due volte Quindi la vista delle ore può fare più danni del colpo normale Colpi è ultimo Altrimenti di... uh, Altrimenti colpi, avrei... altrimenti, potrei, ascolta, altrimenti potrei mettere il recupero della vista delle ore che comunque è utilissimo Cioè poterla usare in più recupero perché tre turni è impossibile Cioè okay. tre turni in tre turni la finisco la battaglia un altro po' ah. Se, sono, se lo uso due volte sono fortunato, quindi. Recupero. Rabbid Peach, io direi. Eh, costa troppo questo, peccato. E recupero pure costa troppo. E la mega cura costa troppo. Eh, costa tutto troppo. Dai, aspetta, eh. il prossimo, Altrimenti. Eh, no. Aspettiamo la prossima volta. Una terza scivolata serve utile, però non ancora. Il salto raggio team non mi interessa più di tanto per adesso con rabbid Peach Salto raggio team. Raggio salto team. Che cos'ho? Vediamo... Parata delle armi non mi interessa più di tanto per adesso. Eh, recupero scudo sarebbe abbastanza utile, ma non chissà non quanto. aumenti la vita. Eh, parata da attacchi fisici potrebbe essere utile, ma non adesso. Eh, mega cura, questa la voglio il prima possibile. Aria cura anche questa. E recupero cura anche questa prima possibile. Quindi tutte quelle della cura le voglio il prima possibile. Possibilmente anche la terza scivolata. Però per adesso ha anche... I danni della scivolata, questo è buonissimo. E uh, Luigi, non ho visto il giusto. Tu intanto, Rabbid Luigi. Mi fa andare su, ok. Più danni della scivolata, non posso prenderli. Non posso, dovrebbero me farli rossi quelli che non puoi prendere. Così non devo stare a overarci sopra. Uh, posso prendere questo. Parta attacchi fisici, ma non mi interessa ogni tanto. Anche perché non uso Rabbid Luigi. Quindi. Ah, però adesso li tengo, va. Eh, con Luigi avevamo detto che li devo conservare per il i 100, per fare il terzo attacco della vista, del sguardo d'acqua. Ok, andiamo fino al uh, capitolo 3. Quindi... E poi ci fermiamo. Ah. <ride> Mi sa che stanno in prima, quindi aspetta... Eh, poi a sinistra c'è un... Sì, sta una cazzin, lo so, però... Facciamo questo allora. <ride> beh, mostriamo nel prossimo episodio, ok. Eh, certo, vabbè, oddio Cioè, fa parte... Non, non ci dobbiamo proprio entrare. Sì. E allora questo come funziona, vediamo. Non ne ho idea. Sì, è già messo a fatto. <ride> sì. Ora, ora, premi il pulsante. So. No, pre prendi le monete. Ah no, non è vero, non ha senso. <ride> Bruh, ma è, ma è difficile. Allora, io ho capito come si fa. Mm -hmm. Allora, dimmi tu Lord, intanto prendo questo. Che non sono sfere, peccato. Balzellosi oh. Ah quindi Allora Spingo quello Si sì, spingi il coso Vai prendi le monete Prendi tutte le monete che sono libere Premi il e... pulsante Ok si sì, spingi sì, il va. blocco Spingo il blocco ed è facile adesso Prendi le monete prendi il pulsante e prendi le monete Yes, Mario, we did it Shut up Luigi, I did everything E Bipo nel frattempo che sta davanti a tutti Bipo Bipo Bestione, ok Mi sa che non la comprerò mai, star <ride> Mi danno troppo passione No, non è vero Se si chiama bestione sarà Deve essere OP Se no, non sono in per l'arma, quindi Controlliamola Bruh i è, è uguale alla mia però Contro i bestioni <ride> No <ride> Ciao okay. Bene quindi uh, Sì Nella prossima no. parte Nella okay. prossima parte Iniziamo il capitolo 3 Faremo anche il 4 ovviamente E niente Quindi Ah è spoiler sblocchiamo un uomo soleggio. Quindi niente Ci vediamo alla prossima Iscrivetevi al sondaggio Mettete like alla prossima Ciao